di questo piccolo video e di questa piccola scenetta che ho fatto prima, diciamo anche simpatica, vuol far capire in maniera molto semplice l'importanza che noi diamo in quanto vogliamo dare dei simboli, degli atteggiamenti, una testimonianza. In queste case una testimonianza della nostra fede. Il segno della croce il simbolo tra i segni della croce è un simbolo molto bello ricco di significato è un segno che si identifica è fatto in maniera molto grezza in maniera, eh, maniera molto povera non dimostra eh, per niente l'importanza che noi diamo a questa fede alla nostra fede a ciò che noi crediamo fare un segno di cose importante eh, fatto bene eh, significa tante cose significa ciò che noi amiamo significa ciò che noi professiamo facendo sentire cose in maniera giusta nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen è come fosse uno scudo, quindi facciamolo bene. Il suo significato è molto bello, profondo e ricco di interesse. Quindi, con il segno della croce quando noi ci segniamo già è una benedizione, una invocazione un segno di protezione, cioè noi stiamo invocando in quel momento la Santa Trinità che nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo già abbiamo una, una protezione, una fortezza, stiamo invocando all'Eterno di proteggerci, di fare della nostra vita nel loro nome cioè di fare la nostra vita nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Che la nostra vita sia nel nome loro, perché noi li invochiamo prima mattina, dopo ogni gesto che facciamo, ogni... ma anche eh, quando eh, stiamo in attesa di un grande evento. A, a curarci in meglio, la benedizione eh, che ci possa andare bene, che ci possa difendere, quando dobbiamo fare eh, una scelta, dobbiamo fare un colloquio, quando dobbiamo fare qualsiasi cosa, noi invochiamo la Santa Trinità, la buona abitudine che si potrebbe sempre fare e non solo nei momenti di sofferenza, di bisogno, ma anche nelle cose belle. Ecco allora, vedete quale grande cosa è questo segno. Prima di intraprendere qualcosa, noi invochiamo coloro che ci possono difendere, ci possono proteggere e andare con sicurezza incontro alle nostre scelte, alla nostra vita.